invece ci interessa molto quando i dp loro li usano male o lavorano male eh, sotto K, come in questo caso in queste foto. Voi vedete qualche errore del, dell'operatore? Ah, le, le, le maniche! Ok, le maniche sicuramente sì, poi non so se li vedete, c'è un orologio degli oggetti metallici, ecco, queste sono tutte cose che... Per noi tecnici dice OK, che ci interessa? Ci interessa perché, se il cliente vi dovesse mai contestare il fatto che la K gli ha creato un problema di prodotto in termini di qualità ha dovuto buttare una partita di X mila euro per eh, e dal colpa al malfunzionamento della K, che magari voi avete appena verificato, avete appena sostituito i filtri. In realtà io osserverei l'operatore perché spesso e volentieri gli operatori fanno questo: cioè non indossano i dispositivi di protezione individuale nel modo corretto, non usano i manicotti, non usano i doppi guanti, non usano, eh, ecco, hanno caldo, quindi si mettono in si mettono, eh, le, alzano le maniche. E questo comporta che cosa? Il fatto di andare a contaminare il piano di lavoro perché il flusso è dall'alto verso il basso, è verticale e si va a incanalare in quei forellini che troviamo sul piano di lavoro, in questo caso perché è un piano forellinato e non liscio e quindi da questo punto di vista può andare a contaminare, e quindi è importante capire questo.